Carissimi, il mercoledì scorso abbiamo dato inizio al tempo di Quaresima per dirla con un'espressione di Don Tonino Bello, un tempo che comincia in uno spazio dalla testa ai piedi. E eh sì, perché è sulla testa che noi riceviamo quel grumo di ceneri proprio per indicare il percorso, per indicarci il percorso che dobbiamo compiere, che sia un percorso penitenziale, un percorso che illumini la nostra mente, che cambia il cuore e ci porti poi a camminare, dunque ai piedi, a camminare nel nome di Gesù, a camminare per Lui nel mondo, ma anche ci porti a servire. Quindi è un percorso racchiuso tra la cenere e l'acqua, quell'acqua il cui scroscio sentiamo nel momento della lavanda dei piedi, quando nell'ultima cena il Signore lava i piedi ai Suoi. È iniziata così la quaresima e con questa prima domenica di quaresima siamo con Lui nel deserto. Gesù fu sospinto dallo Spirito e dello Spirito a prendere iniziativa. E noi dovremmo renderci partecipi di questo, ascoltare la voce dello Spirito che è in noi, lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Del resto ogni esperienza bella, significativa, ogni esperienza grande la si prepara con, con il tempo, la si prepara prima ci dobbiamo preparare in un combattimento contro, contro Satana, perché il compagno di viaggio è, nella nostra vita purtroppo è Satana, è l'alleato più grande di coloro che vogliono affrancarsi da tutto questo. Perché Satana paradossalmente però ci scuote, ci fa capire che dinanzi a Dio stesso, dinanzi alla sua parola, alla bellezza del suo messaggio, siamo liberi di decidere, siamo liberi nel deserto, dobbiamo decidere anche noi. Gesù viene tentato dalla sua piena umanità, eh, insidiosamente tentato, eh, però ecco decide con la sua grandezza di figlio di Dio, ma anche come l'uomo che condivide tutto con noi, decide, sceglie. Noi dobbiamo scegliere il bene, dobbiamo scegliere l'amore di Dio in ogni situazione e lasciare che Satana vada altrove, lasciarlo fare, lasciarlo eh, gridare, lasciarlo eh, lavorare, certamente farà quello che è il suo compito, ma noi non possiamo mai averlo come alleato. Se vogliamo concludere bene questo percorso, e così portarci agli altri nel servizio, come dicevo prima, attraverso il gesto della lavanda dei piedi. Lavatevi i piedi, gli uni gli altri, ci dirà Gesù a Pasqua. E questo è l'obiettivo, il traguardo da raggiungere è questo, un servizio gioioso per la gloria del Regno di Dio. Buona domenica a tutti.